e ringraziare le forze dell'ordine che oggi ci hanno, ci hanno dato una mano scortandoci in questa attività adesso eh, prima il sindaco ha accennato proprio all'importanza all del percorso anche eh, fatto con, con le scuole eh, diamo la parola a Scusate, visto che hai ricordato l'agenzia di scorta, io devo obbedire al giuramento fatto a mia madre che mi ha detto che ogni volta che avessimo pronunciato il nome di Paolo dovevamo pronunciare anche il nome di quei ragazzi, perché non sono soltanto i ragazzi della scorta e basta avevano un nome, avevano dei sogni, avevano delle speranze e questi sogni e queste speranze hanno sacrificato per difendere il loro giudice ma soprattutto quello stato, quello vero, quello sano a cui avevano prestato il giuramento e questi ragazzi si chiamavano Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e ed Eddie Valter erano ragazzi di poco più di 18 anni e la loro vita l'hanno sacrificato per noi e noi abbiamo un grosso, un grande debito per essere In rappresentanza degli studenti eh, Elisabetta e Erika ci leggono, ci interpretano un uh, tema che aveva come titolo scrivi una lettera immaginaria ad Annalisa Durante parlandole di ciò che ti ha colpito nella sua vita e della sua esperienza ed eventualmente confrontandola con la tua.